Buonasera con voi, benvenuti a tutti, è un piacere ritrovarci di nuovo qui insieme, anche se la serata è molto calda, perlomeno qui dove siamo noi da Firenze, eh, ma penso un po' in tutta Italia, stiate vivendo questo problema di questo grande caldo, accompagnato anche da un clima che sta veramente diventando sempre più folle. Ci fa anche bene, ci fa anche bene davvero seguire eh, incontri come questi come fanno anche altre realtà ma ora noi siamo su questi quindi di questo ovviamente parliamo dove parliamo di, delle cose che ci toccano più da vicino delle cose che cambiano la nostra vita vita che sta cambiando per tutti quanti per i motivi che tutti ben conosciamo è vero che adesso siamo ci sono tantissime persone ormai vaccinate ci sono tantissime persone che hanno perplessità ci sono fronti diversi sui quali potremmo parlare lungamente, anche se non è l'oggetto proprio di questo ciclo di incontri, ma sicuramente quello che sta avvenendo è il segnale di un nuovo mondo che si sta facendo, si sta veramente aprendo, un nuovo mondo al quale conviene arrivare preparati, conviene arrivare conoscendo meglio ognuno se stesso e conoscendo meglio, conoscendoci meglio tra di noi. E vorrei cogliere l'occasione data dal fatto che aspettiamo che intanto ci raggiungano più persone per dirvi due parole che non ho mai fatto ma che adesso colgo l'occasione per fare di che cosa sono i centri d'Amanur considerando che adesso che eh, sono state riaperte le porte e che la gente può ricominciare a circolare, ora potete venirci a trovare, potete venirci a trovare di persona nei vari centri d'Amanur che ci sono distribuiti in Italia. Ora non solo a Firenze dove siamo noi, ma anche a Modena, a Bergamo, a Verona, in Sicilia, a Palermo, a Rimini, oltre che ovviamente, ora la cosa più importante, ovviamente Damanor stessa, che eh, se non lo sapete, per chi non lo sa, si trova in Piemonte, in Val Chiusella, ai piedi delle Alpi torinesi. E in un luogo molto particolare eh, dove è stata creata questa realtà comunitaria spirituale, socio-spirituale, dove vivono insieme in grandi case, in grandi nuclei abitativi, 400-500 persone, anche di più, a volte di più, a volte di meno, perché ci sono anche molti turisti, molti visitatori, molti turisti spirituali, come amiamo definirli una realtà che è nata eh, dietro un grande ideale, una grande convinzione che è quella per la quale l'essere umano alberga ha ah, in sé una parte divina, una componente divina. E chissà, forse anche questa sera l'argomento del quale parleremo potrà proprio andare a toccare questo punto, perché è proprio di divinità che in qualche modo finiamo per parlare quando andiamo a parlare anche della gioia e di quello che noi emaniamo come nostre emozioni. Come avete visto nel filmato d'inizio si parla di questa mostra itinerante dei templi dell'umanità, ma se uno non sa cosa sono i templi dell'umanità giustamente rimane con un punto interrogativo. Ecco, Per chi ci ascolta che non ha mai saputo o sentito parlare di questo luogo sappiate che esiste questo tempio sotterraneo che eh, è dedicato a tutte le forme di religione, ma soprattutto di spiritualità dell'essere umano, di tutti i popoli, quindi ospita veramente tutto quello che è la parte più nobile spirituale dell'essere umano. E si trova eh, appunto dove Damanur, ed è stato realizzato interamente a mano dai cittadini di Damanur in 46 anni eh, di lavori. Damanur esiste da 46 anni e dopo pochi anni dalla sua nascita è cominciato questo grande progetto che tuttora è in corso di realizzazione. Ecco, i centri Damanur, nell'essere sempre più testimoni diretti, partecipi, protagonisti presenti a Damanur, hanno nel tempo pensato di creare una sorta di mostra itinerante che ehm, riproduce alcune delle sale che si trovano nei templi dell'umanità. Eh, nell'invitarvi non solo a visitare Damanor, ma a venirci a trovare vi dico anche che poiché abbiamo riaperto abbiamo anche riaperto la possibilità di fare i corsi in presenza ve ne cito solo alcuni perché magari vi possono incuriosire per esempio corsi sul viaggio astrale quindi sulla possibilità di effettuare lo sdoppiamento corsi di ricerca delle vite precedenti, noi siamo convinti che eh, la nostra vita non si concluda qui, ma ci siano più vite e viviamo attraverso varie reincarnazioni, evolvendoci sempre di più, e altri corsi dei quali vi manterremo informati. Quindi davvero vi invitiamo a venirci a trovare, a ricominciare, a ricominciare davvero a stare insieme, eh, in contatto di persona, perché questo sarà sicuramente il mezzo migliore per conoscerci da lui. Questa sera abbiamo un ospite che sto apprezzando moltissimo perché in questi giorni, prima di cominciare questo incontro, abbiamo avuto l'occasione di sentirci più volte. Eh, lui è, uno, è nato come psicologo, nel senso che ha studiato e si è laureato in psicologia, ma è un uomo di grande curiosità, molto aperto a eh, conoscere, e entrare in contatto con altri, altri punti di vista e a fatto anche una grande carriera personale diventando manager di impresa eh, come motivatore nella gestione delle risorse umane, insomma, ha fatto come si direbbe oggi carriera fino a quando a un certo punto non si è reso conto che la sua vita non era quella quella che lui voleva, lui voleva fare altro, voleva dedicarsi alle cose che a lui piacciono davvero e si è appassionato, ha cominciato a coltivare questa passione, approfondire quindi questa tematica legata proprio alla psicosomatica, quindi a eh, conoscere sempre più profondamente come il pensiero influenza il Soma, quindi il nostro aspetto, quindi dal nostro viso dal nostro aspetto si può capire tanto di che cosa siamo e di come siamo. Quindi il contatto con lui, la conoscenza con lui, sentirlo parlare questa sera sarà veramente un'esperienza molto interessante perché ci aprirà delle porte su argomenti che magari io personalmente per esempio non conoscevo quasi per nulla. Il suo nome è Amadeo Furlan e lo invito quindi a questo punto ad entrare e a farsi conoscere dalla nostra platea. E ci fa veramente tantissimo piacere di averti, Amadeo, è un grande piacere anche personale e sono curiosissima di sentire che cosa ci racconterai questa sera. Allora, se avete a disposizione 6-7 ore vi racconterò un sacco ah. di cose che sono inerenti a una piccola parte di tanto lavoro che è iniziato 25 anni fa, io sono 42 anni che lavoro, eh, prima come ricercatore nel mondo medico, perché eh, la, la, la, la laurea in psicologia e in, uh, il dottorato di ricerca PhD è arrivato molto tempo dopo, ma eh, come hai detto te, quello che mi piace è, essere, è la curiosità, è quello di conoscere, sapere, leggo, studio, cerco il confronto costante e continuo con gli occhi del bambino che è estremamente curioso. E, e quando ho visto il vostro filmato che non l'avevo visto eh, perché non me l'avevi condiviso prima ho notato una cosa molto bella nei visi delle persone ed è eh, proprio legato al tema di stasera che parleremo in parte anche di gioia parleremo un po' di quello che condiziona la nostra non gioia più delle volte e che è trasferito nei volti delle persone che avete filmato ho visto tra l'altro il mio Uh, amico Renato Poletto uh, con i Gong che parla anche lui di musica persona straordinaria e, um, e la cosa bellissima di questi volti è la, gioia. Uh, è la gioia e allora 25 anni fa quando ho cominciato a pensare che le vibrazioni, le frequenze delle parole, potevano in qualche modo agire sul nostro comportamento, sul nostro temperamento, sul nostro modo di entrare in azione, ho detto, beh, allora eh, come lo posso misurare? Allora, 25 anni fa non avevo strumenti eh, tecnologici come li abbiamo oggi per poter misurare l'efficacia le, delle vibrazioni, per cui facevo semplicemente un'analisi kinesiologica e dicevo questo meridiano, con questa parola, funzionano e modificano praticamente le nostre strategie neuro-ormonali. Quindi cambiamo ormoni, cambiamo eh, modo anche di agire. Faccio un esempio che racconto sempre durante le serate e durante anche i corsi. Eh, e quando hai parlato di corsi di persone che devono vivere la vostra vita io penso che sia la cosa migliore perché le persone non basta leggere devono cominciarla a vivere quindi hai ragione quando gli inviti venite a vedere, io stesso ti ho chiesto un invito per poter vivere questa cosa perché se non la vivi non la puoi capire. Poi faccio questo esempio: no? a tutti noi abbiamo un brano musicale che probabilmente ci cambia umore, ci mette di buon umore. No? Siamo in macchina, abbiamo la radio, ascoltiamo e ci viene da cantare. Questo cambio di fisiologia è legato chiaramente a una serie di neurotrasmettitori allora immaginiamo il nostro cervello che è fatto da una parte dei nuovi emisferi cerebrali da una parte intermedia che si chiama cervello limbico da una parte antica che si chiama cervello rettile ecco, quella fascia intermedia che si chiama cervello limbico in quel cervello limbico pensava noi abbiamo un sacco di bottoni che si chiamano bottoni emozionali basta un suono di una musica per farci cambiare umore e renderci felici di poter parlare e, e, e di cantare, no? La stessa, eh, può accadere che la stessa identica eh, musica ci possa portare a un ricordo triste della nostra vita e renderci malinconici se non addirittura probabilmente arrabbiati e questo è un altro cambio di neurofisiologia che noi abbiamo. Allora noi sappiamo quindi che i suoni ma anche le immagini che possiamo vedere delle fotografie ma anche gli odori, ma anche il Tatto, ma anche il gusto stesso, attivano questi canali, questi bottoni neurofisiologici che mandano da un lato un'informazione all'ipotalamo, dall'ipotamo all'ipofisi, e l'ipofisi produce quella, quella serie di sostanze neurotrasmettitori e neuroormoni che modificano la nostra fisiologia e quindi anche il nostro approccio alla vita. Quindi la gioia, che cos'è la gioia, no? Se io vado a vedere l'etimologia della parola gioia, proviene dal, dal, dal sanscrito, dal verbo uh, yuri, che significa unire e legare. Già la parola stessa no, nella sua etimologia, quindi è bello anche studiare l'etimologia delle parole, perché attraverso l'etimologia delle parole noi cominciamo a comprendere perché sono state costituite quelle parole, perché servono a generare, a creare vibrazioni e frequenze che portano poi benessere alle persone. L'altro esempio no? nel ehm, sostantivo maschile in sanscrito è yoga, che indica l'unione delle anime con la coscienza eh, universale tu prima hai parlato di coscienza universale ecco questo è un esempio di coscienza eh, universale ma se vado a vederla anche nella sua eh, radice latina significa godimento significa stare bene quando siamo in gioia siamo in pieno godimento stiamo vivendo quello che è la nostra essenza la nostra vita quindi che cos'è la gioia? è semplicemente apprezzare è quello che tu hai fatto vedere no? nelle immagini apprezzare pienamente quello che stiamo facendo, apprezzare pienamente la vita in tutte le sue sfaccettature in tutte le sue elementi eh, il pendolo delle emozioni può andare da un lato piuttosto che dall'altro non ha importanza l'importante è sapere che eh, credo che di vedermi un po' sfocato da lontano, vediamo se riusciamo a mettere un po' a fuoco come avviene in tutte le dirette c'è sempre qualcosa che non funziona ecco, ecco mettere. Uh, sapere che il pendolo può andare da una parte o dall'altra ci permette anche di calibrarci. Noi dobbiamo vivere anche l'efficacia di un momento negativo, perché se non possiamo vivere il momento negativo, il nostro cervello non può distinguere ciò che è gioia ciò che non è gioia. Ciò che ci può dare benessere e ciò che non ci dà benessere. Questo contrasto è legato a un software cerebrale che noi abbiamo che si chiama Indicatore di Paragone. E attraverso il paragone... Le esperienze che noi facciamo, possiamo vivere appieno la gioia, possiamo vivere quel benessere che ci porta finalmente verso la meta. Poi ci sono un sacco di strumenti che ci possono raccontare come raggiungiamo la gioia, in che modo possiamo raggiungere la gioia, perché ci sono momenti, circostanze per le quali la nostra gioia è ostacolata, può essere ostacolata semplicemente da una nostra visione sbagliata o meglio non funzionale del mondo, perché sbagliata rappresenta già un giudizio no? una cosa non esatta del, del, del, del mondo quindi dare un'interpretazione a questo mondo e altri momenti in cui invece possiamo dare l'interpretazione giusta e il contesto giusto. Uh, e per questa ragione voglio raccontare alcune piccole cose che poi andremo ad approfondire nell'ambito uh, del, del concetto della gioia. Allora, ci sono delle cose che ostacolano la nostra gioia? La risposta è sì. Per esempio... Può essere che la nostra gioia possa essere stoccata dagli imprinti che noi abbiamo avuto eh, durante il, il momento del concepimento? L'energia materna, l'energia paterna possono incidere su tutto quanto questo? Assolutamente sì, c'è un elemento molto bello, uno strumento che io utilizzo, che si chiama eh, chiave di nascita, che è un algoritmo che permette di calcolare una, eh, una serie di numeri, questi numeri hanno un loro preciso significato, che possono essere visti in due modalità, in una modalità che noi definiamo duale, piuttosto che in coscienza e inconsapevolezza. Cosa significa duale? Conflitto? No, ancora una volta non usiamo la parola conflitto, perché se dovremmo usare un giudizio. Il duale è rappresentato in questa metafora, no? Immaginate che io e amba dobbiamo raggiungere uh, a 2000 metri pavetta a 2000 metri dove ci possiamo sedere in un determinato momento, in una determinata ora, per vedere lo spettacolo che cambierà la nostra vita. Uh, amba parte con uno zaino da 100 kg sulle spalle io senza zaino. Uh, tutti e due arriviamo nello stesso identico momento, tutti e due ci sediamo nello stesso momento e vediamo quel film. Chi dei due se lo godrà maggiormente? Chi vivrà maggiormente con gioia quel film? molta barbarità, io che a parità di allenamento, a parità di peso a parità di tutto quello che voglio io vado via senza zaino cosa rappresenta lo zaino di fatto? lo zaino rappresenta l'insieme delle esperienze che noi abbiamo vissuto nella nostra vita e che in qualche modo non vogliamo lasciare andare e che in qualche modo che cosa succede? ce le teniamo appresso e quindi ci portiamo appresso delle esperienze che abbiamo dato un significato che possiamo togliere questo significato per quanto brutto, anche se sì, un lutto o mh, gravi di qualsiasi genere siamo noi che diamo il significato a quella cosa e ne siamo noi che possiamo lasciarla andare o tenercela ecco Andare in consapevolezza o in coscienza significa dire questa cosa, mi serve o non mi serve? Essere lamentoso, mi serve o non mi serve? Essere in conflitto con gli altri perché la pensano in maniera diversa da noi sul vaccino piuttosto che eh, sui momenti politici, piuttosto che cosa ci interessa? Possiamo dire la nostra opinione, io dico sempre sono molto gandiano in, in questa mia modalità di parlare con gli altri, io dico io ti racconto la mia esperienza, ti racconto il significato che io do alle cose non ti voglio convincere voglio solo esprimere la mia opinione e tu esprimi la tua opinione, la cosa più bella è che mettere assieme due opinioni ci permette di crescere, quindi di ottenere eh, quel risultato che eh, può far bene all'uno o può far bene all'altro. Allora Uh, questo è il significato, quindi andare in coscienza, in consapevolezza significa arricchire la nostra vita di elementi che poi possiamo vivere la tristezza, assolutamente sì, ma immediatamente possiamo cambiare e andare verso la gioia. Cosa fa un bambino quando è piccolo? Può passare dal momento del pianto più disperato e immediatamente dopo, se tu vai a giocarci un pochettino, diventa subito allegro. Ecco, noi adulti questo non lo facciamo perché, perché abbiamo lo zaino. Allora, la chiave è. Ci dà un, un, un senso logico a tutto quanto questo. Pensate, che questa chiave è divisa in tre fasi molto belle, una che si chiama progettazione, che dura nove mesi, una che si chiama realizzazione, che dura nove mesi, e una che, dura, che si chiama concretizzazione, che dura nove mesi. Questi nove per tre sono 27 mesi che noi possiamo vivere in varie fasi della nostra vita o in coscienza o in dualità. Se io capisco che cosa frena le mie convinzioni, che cosa frena le mie, le, i miei limiti, io posso avanzare e trovare un sacco di cose nuove, bellissime e progredire nella vita. Io quando spiego ai miei studenti perché eh, è importante uscire dai canoni della terapia tradizionale e fare qualcosa di nuovo, dico semplicemente, ragazzi, il mondo è fatto di chimica, fisica, biologia, eh uh, uh, um... Come dire, meccanobiologia, cioè c'è un insieme di leggi che ci permettono di poter governare la, la, la fisica, le vibrazioni, le frequenze. Conoscere tutto quanto questo significa capire che noi possiamo entrare nella gioia facendo vibrare correttamente il nostro corpo, ma soprattutto facendoli produrre quei neurotrasmettitori quelle quei che ci servono per vivere assolutamente bene. Allora, perché queste fasi sono importanti? Facciamo un esempio pratico. Uh, pensate che il nostro concepimento non avviene nel momento in cui c'è la fecondazione dell'ovulo dell avviene nove mesi prima e in questi nove mesi prima lo spermatozoo del padre si può impregnare di tutte quelle informazioni, visto che parliamo di vibrazione, vibrazione è un'informazione, è un'energia per cui se il padre vive un momento di Difficoltà, problemi eh, relazionali, problemi finanziari, eh, problemi di svariato genere, anche minimali. Ovviamente, questa informazione epigeneticamente finisce in quel seme. Quindi, quando eh, l'ovulo verrà fecondato, ci sarà anche tutta questa componente informazionale epigenetica dentro quel seme là. E quindi l'ovulo fecondato si porterà a casa anche tutto quanto questo, quindi anche di tutte le generazioni precedenti del padre e tutte le generazioni precedenti della madre. Per cui quell'ovulo là poi comincerà a crescere all'interno dell'utero, um, dell quindi ci saranno nove mesi di espansione. Come vivrà la madre quel momento? Che tipo di situazione sentirà? Uh, pensate solo al lockdown, tutti i bambini che uh, uh, sono nati nel lockdown, che tipo di imprinting hanno avuto? Quello è un imprinting genetico molto ma molto importante. Poi il bambino quando nasce? Che cosa avverrà? Viene allattato, non viene allattato? La madre deve riprendere il lavoro perché c'è il mutuo da pagare, perché ci sono molte cose. Ecco, quei nove mesi, quei dieci mesi, quei dodici mesi successivi sono estremamente importanti perché determineranno, attenzione, questo è molto importante, determineranno una cosa straordinaria, determineranno il nostro archetipo strutturale eh, comportamentale successivo. E vi faccio... Uh, un esempio, perché sono tre archetipi, che poi diventeranno uh, 27 eh, eh, di natura comportamentale, poi ce ne saranno altri 12 di natura funzionale, quindi è un, un processo mo molto complesso che ho messo insieme proprio in questi 25 anni eh, di, di, di studio molto serrato, in cui ho fatto anche 30 e passa mila fotografie per studiare il volto delle persone, le rughe delle persone, le assimetrie delle persone, le, le forme delle narici, del naso, che non è soltanto legato alla struttura, ma è legato al fatto che i nostri pensieri si trasformano poi nelle rughe e nel volto. Però partiamo di questi tre archetipi che sono legati proprio a questo imprinting Dopo la nascita, nei 9-12 mesi successivi e un po' anche. Eh, nei, questo è un imprinting funzionale straordinario perché noi possiamo avere tre archetipi: un archetipo che si chiama separato, un archetipo che si chiama abbandonato e un archetipo che si chiama. Eh, rigettato, voi direte, sono tutti negativi? Mm, non è che sono negativi, sono come dire elementi che abbiamo preso da nostro padre, da nostra madre, che diventano un po' funzionalizzati su di noi. Qual è l'archetipo eh, del rigettato? Faccio un esempio banale, parto da me. Nasci nel momento che nasci. Eh, tuo padre tua madre ti desiderano, ti vogliono, ma nel momento in cui nasci, ragioni di lavoro del padre, ragioni di lavoro della madre, o perché la madre deve seguire il padre, eh, nel mio caso sono stato preso, io non sono nato in Italia, sono nato in Venezuela. sono stato dato ad una donna, eh, meravigliosa donna di colore, che io chiamavo mamma nera, eh, che era buonissima, di quelle immaginate, no? modello nei film, un, un, un po abbondante ma simpaticissima e mi ha allattato lei non mi ha allattato mia mamma per cui in effetti tu dici beh hai preso del latte sì ma non ha lo stesso carico ormonale non ha la stessa eh, come dire fisiologia eh, era un'altra cosa per cui in qualche modo io ho visto prendere i miei genitori girarmi le spalle e abbandonarmi di fatto il rigettato è come se lui non fosse mai all'interno di un clan lui non vive nel clan è fuori dal clan per cui che cosa fa nel lavoro cosa fa nella vita tendenzialmente cerca di verticalizzare molto le sue conoscenze io che cosa ho fatto nei miei studi ho verticalizzato sono tra i pochi al mondo, guardare proprio l'aspetto delle rughe, l'aspetto delle forme, il mento, il naso, le labbra, i denti, dentro Sofia, la struttura del, del, degli occhi. Ecco, tutto quanto questo mi ha permesso di capire, per esempio, da dove possono partire le patologie, in che, qual è stato l'elemento funzionale padre o madre che ha inciso sulla vita di questa persona. Per cui è un verticalizzatore e non può stare dentro il clan. Lui non si può innamorare, chiaramente adesso diventa cosciente, lo, lo, lo è, no? Quindi, cosa fa questa persona? Guarda, il clan, controlla il clan, fa un po' il guru della situazione, no? Uno che vuole essere molto amato, ma non vuole amare nessuno, perché se, ha, se ama, si innamora e poi viene lasciato per l'ennesima volta, potrebbe morire. Quindi, il rigettato è fuori dal clan. Poi c'è il separato che sta ai margini del clan, anche lui è bello magro, eh, bello strutturato, eh, il rigettato non vuole in assoluto abbracciare, fa fatica ad abbracciare, se non diventa cosciente e consapevole, allora capisce che l'abbraccio può portare una variazione proprio neurofisiologica, allora può vivere la gioia, ma se no fa fatica a vivere la gioia. Il separato decide di essere abbracciato solo quando vuole lui. E quindi eh, se non vuole essere abbracciato non, non, non, non, non va alla ricerca degli abbracci, è molto bravo a scuola, è molto attento, è molto pignolo, eh, però come dire, anche lui è un controllore del gruppo ma sta dentro il clan perché ha bisogno del clan per poter vivere la sua Uh, drivership, e la sua leadership e poi c'è l'abbandonato che tendenzialmente è anche molto aiutante molto a supporto delle persone allora uh, che cosa fa l'abbandonato? cerca sempre abbracci è sempre molto attaccato qualcuno lo definisce appiccicoso però appiccicoso è già un giudizio ha bisogno del contatto fisico perché il contatto Uh, non l'ha visto uh, mamma uh, a un certo punto dovete iniziare a lavorare quindi l'ha portato all'asilo per il bambino andare all'asilo uh, non capisce che la mamma sta andando a lavorare perché deve portare a casa la pagnotta eccetera lui non capisce per lui mamma morta mamma risuscita per cui nel momento in cui la vede è che diventa ipercinetico perché ha bisogno di far capire alla madre che questa cosa è molto importante per lui e quindi uh, uh, ha bisogno di tutto quanto questo queste tre caratteristiche le possiamo vedere io ve l'ho spiegata è un po' più complessa però devo andare un po' veloce mi, mi, mi aiuterete a non uh, in tutto quanto questo poi con le domande cercherò di dare ancora più uh, risposte questi tre archetipi diventano un po' la base strutturale del nostro imprinting che dura da zero a a 12 anni, 12-13 anni, poi c'è un'altra fase che è una fase di modellamento nel quale possono intervenire altri elementi funzionali dove, come dire, sono adulti significativi: può essere il padre, la madre, può essere lo zio, può essere degli amici e quindi questi eh, adulti eh, significativi possono modellare il comportamento della persona infatti noi a 12 anni, 13 anni all'età della... Eh, come dire cominciamo a guardare le ragazzine e le ragazzine cominciano a guardare a truccarsi un po' di più bellissima età eh, io ho quattro figlie due, una eh, è già grande e sta aspettando un bambino la seconda vive a Roma e fa la ballerina e eh, ha 25 anni, una ne ha 33 una ne ha 25, ne ha una di 17 che sta vivendo adesso il suo momento eh, bellissimo di come dice, entrata nella società e poi c'è una di 10 anni ecco, ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse, perché? perché in funzione di come ho vissuto io il periodo del preconcepimento e la mamma nel concepimento, perché l'utero della madre sappiate, è una cosa meravigliosa, però se voi state vivendo una situazione difficile come battere boom, sulla pancia della mamma questo ovviamente diventa un, uno scossone enorme quindi immaginate quanti ormoni possono arrivare con questo mingerlino pezzettino piccolino bellissimo che si sta sviluppando che è un miracolo Ecco, arrivano delle botte ormonali non indifferenti e questo modellerà chiaramente il comportamento della, uh, della persona allora da lì poi nascono una serie di altre strutture che si chiamano poi N eh, che sono 9, che poi sono 3 9 3 27 con le varie sfaccettature e poi c'è una parte che ho studiato che ho messo a punto dopo gli archetipi strutturali degli N che sono altri 12 però che questi sono più legati al noi come viviamo la nostra vita lavorativa e come ci impegniamo nella nostra vita lavorativa. Allora, la gioia è compromessa tutto quanto questo? In parte sì, perché se io sono in un gruppo dove non vengo abbracciato, non vengo preso in considerazione, non sanno che io voglio aiutare gli altri, per me è importante il, il fatto che vengo valorizzato, è chiaro che la gioia la vivrò ma la mente la vivrò solo nel momento in cui qualcuno mi considera e qualcuno mi dà la pacca sulle spalle, no? perché la, per me è fondamentale che questo avvenga. Eh, oppure se sono un rigettato, la gioia la vivrò quando avrò l'attenzione di un grande pubblico, quando mi considerano guru, quando mi considerano esperto, no? sono solo maschere che noi mettiamo. Oppure un separato quando eh, ci saranno situazioni, eh, come dire, eh, a... Sei vestito bene, sei... allora quando lui vorrà essere apprezzato bene. Allora, qui c'è eh, una domanda: ma i ragazzi adottati potrebbero essere rigettati, abbandonati? Allora, i ragazzi adottati, certamente possono avere diverse caratteristiche dipende molto dalla genealogia del padre e della madre se la madre come dire sapeva già che doveva lasciarlo e che quindi come dire ha vissuto con distacco anche tutta la gravidanza è molto probabile che il bambino sia un rigettato ma potrebbe essere benissimo un abbandonato e quindi avere il bisogno del contatto quando eh, ho a che fare con i ragazzi no? lavoro in studio con i ragazzi se è una cosa più bella del mondo perché c'è da imparare un sacco da questi, quando cominciano ad aprirsi è magnifico perché capisci subito in quale di questi archetipi è e basta semplicemente spiegargli qual è l'antidoto a tutto quanto questo, perché è importante abbracciare, certo, fondamentale abbracciare, ma è altrettanto importante deciderlo tu quando è importante e non sia gli altri a decidere quando... Tu eh, hai bisogno del, dell'abbraccio. Quindi ci sono alcune cose che possono creare la, il cambiamento. Quindi quando noi cominciamo a virare e diventare coscienti di tutto quanto, questo, noi possiamo modificare quello che vi ho detto prima, quei 27 mesi, no? Se io modifico qualcosa nella mia area di progettazione, è come se andassi a modificare. La vita di mio padre in quei nove mesi che precedono il concepimento. Se io vado nella fase di realizzazione, è come se andassi a modificare quello che è avvenuto nell'utero di mia madre. Se i mesi successivi, i nove mesi dopo la nascita, ecco, se io come potessi andare a modificare qualcosa in tutto quanto questo. Quindi capite che. Eh, qualcuno di noi può chiamare karma ma io dal punto di vista che credo molto in questo credo che dal punto di vista scientifico noi possiamo rimodellare attraverso la conoscenza ovviamente della chimica di come funziona il nostro corpo della biologia di come funziona il nostro corpo possiamo rimodellare tutto quanto questo per cui andando a cambiare eh, di fatto il logos interiore il dialogo interiore possiamo cambiare molto di noi per cui uno degli elementi funzionali è le vibrazioni delle parole, quindi quando io cambio il logos interiore e comincio a rifunzionalizzarlo, non sto altro che cambiando tutte le vibrazioni del mio corpo, lo sto rimodellando e sto eh, portando un beneficio. Voi direte, ma lo possiamo fare anche a 90 anni, lo possiamo fare sempre, quindi ci mettiamo altri 90 anni per cambiare? La risposta è no ci possiamo mettere molto meno tempo, però è come la meditazione, se la fate una volta ogni tanto non funziona, ma se la fate tutte le mattine funziona, è come la preghiera. Se vado a pregare sul momento in cui ho bisogno che il mio... Uh Uh, buon maestro che sta in alto in basso dove volete non ha importanza mi dia retta io non posso bussare e chiedere solo quando ho bisogno, io devo bussare e chiedere tutti i giorni e quindi comincio a spingere per ottenere qualcosa di estremamente bello dalla vita e quindi ecco che ci blocca, la gioia ci blocca quando noi come dire non siamo consapevoli e raggiungiamo quel livello di come dire di, di, di, di, di difficoltà perché, come dire, abbiamo il cosiddetto mal del vivere. Ma perché abbiamo il mal del vivere? Perché noi siamo neurocondizionati costantemente e continuamente nell'ambito della nostra vita. Perché siamo neurocondizionati? Uh, anche qui ho bisogno di, uh, di una uh, in termini metaforici. Allora immaginiamo che vogliamo fare il nostro viaggio di scoperta di un luogo bellissimo uh, che, che si può andare solo poche volte nella vita dove può cambiarci qualcosa quindi ci offrono il viaggio aereo ci offrono tutto quanto di quanto bello per arrivare in questo aeroporto dove ci verrà a prendere notizia e ci farà fare due mesi straordinari Durante l'ultima ora di volo, quindi come partiamo? Partiamo con gioia, no? tutto pagato, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo divertirci, possiamo imparare delle cose che per noi cambieranno la vita, ma stiamo per arrivare a quell'aeroporto e ci raccontano che c'è stato un attentato, che ci sono decine e decine di morti per cui atterreremo e ci metteranno chiusi per un po' di tempo nell'albergo dove dovremmo risiedere. Chiaramente cambia la nostra fisiologia. Siamo passati dalla grande gioia, dal grande entusiasmo, siamo passati in un momento di difficoltà e quindi cominciamo ad avere paura perché andiamo in un posto dove c'è stato un atto terroristico. La paura ha una neurofisiologia diversa dalla gioia. Arriviamo nell'albergo sentiamo tutte le note coppie di mitra, mortaio eh, accendiamo come fa la maggior parte delle persone, non sarebbe da fare però si accendono la televisione, vedono i notizi veniamo costantemente influenzati, eh, immaginate cosa è avvenuto, di, di come siamo stati influenzati in 18 mesi, 19 mesi di, eh, di questo Covid, no? eh, tant'è vero che adesso dicono possiamo uscire per dirvi con le, senza mascherine ma tenersela in mano la gente gira ancora con le mascherine giusto, o sbagliato, non lo so, però questo neurocondizionamento ha portato le persone a dire ma io ho paura e quindi questo condizionamento ci porterà a vivere la paura per cui siamo dentro nel nostro albergo abbiamo paura poi finalmente finisce tutto quanto questo e ci dicono ci portano nel posto e viviamo la gioia poi come ancora una volta siamo curiosi, riaccendiamo la televisione che cosa avviene? Vediamo l'immagine di un nostro migliore amico con la sua bambina ci fa vedere un'immagine cruenta in cui i due vengono uccisi e alla bambina magari noi siamo stati, eh, eh, le, eh, siamo stati come dire... Um coloro che hanno battezzato la bambina, quindi eravamo eh, lì presenti, e ovviamente eh, la paura interviene, ma ci viene ancora la rabbia. Allora, perché tutto questo discorso? Perché eh, c'è un elemento che viene chiamato parassita, che non è noi, non siamo noi, è una parte di noi che è un po' esterna e che vive esattamente di queste due emozioni, paura da una, da una parte e rabbia dall'altra questi elementi continuano a navigare dentro di noi. Perché se io, anziché parlarvi terrori, dell'atto del, dell terrorismo, vi parlo della scuola, sappiate che noi siamo stati costantemente giudicati. E quindi il giudizio che noi subiamo, o che noi facciamo su noi stessi, ci provoca o paura o rabbia. Eh, ricordate tutte le volte che a scuola siamo stati giudicati in maniera sbagliata, quanta rabbia abbiamo provato perché volevamo il 7 o l'8 e ci ha trattato al 6 e abbiamo trovato ingiusto tutto quanto questo. Provate a pensare tutte le volte che siamo andati a scuola con la paura di essere interrogati come ce la facevamo sotto. Ecco, la paura e la rabbia sono due elementi dominanti che provocano una dicotomia fondamentale nell'essere umano, dove l'essere umano è o da un lato vive il giudizio o dall'altro vive il vittimismo il giudizio verso noi stessi e verso gli altri noi usiamo costantemente tutto quanto questo e chi è potente, questa cosa lo sa benissimo una volta è lo spread una volta è l'IDS, una volta è una cosa, una volta l'altra, questa volta ci sono riusciti appieno eh, è arrivato il covid eh, forse i dati io guardo i dati del, eh, dell'Istituto Superiore della Sanità, dicono che da quando siamo stati eh, messi in quarantena a oggi ci sono 4 milioni e mezzo di infettati per 126 mila morti. Eh, I morti dove sono maggiormente tra i 69 e eh, gli over 90? Nei numeri che precedono fino a 49 anni, perché sono divisi da fasce d'età 0,9, eh, 10, 19, 20, 29, se io vado a vedere quei dati, vedo che la letalità è pari a meno dello 0,1%, e il numero 3 milioni e mezzo di infettati vuol dire che c'è stata una guarigione. Quasi spontanea, per altri un po' differente. Ma pensate mentalmente. Io ho 63 anni. Supponiamo che abbia qualche patologia, supponiamo che sia: mi sento vecchio, mi sento in pensione. Che cosa può avvenire in me mentalmente? Mi sarò motivato a guardare la televisione tutti i giorni. Tutti i dati che mi dicono mi creerà gioia o sconforto? Sconforto. Ma se non guardo la televisione mi porterà gioia? No, perché quando vado fuori vedo mascherine. Quando vado fuori, vedo persone preoccupate. Quando vedo fuori vedo persone che non mi vogliono né abbracciare né stringere la mano, quindi questo influirà negativamente sulla nostra gioia? Si sì, creerà quel mal di vivere che noi stiamo eh, vivendo. Chiede Nicola, potremmo descrivere la gioia come un superamento del male di vivere o qualcosa di molto più grande? Io credo che sia qualcosa di molto più grande, hai perfettamente ragione eh, Nicola, la gioia è qualcosa di molto potente la gioia è come dire è una benzina a pieni ottani ma non può essere vissuta sempre costantemente il sistema delle emozioni no arriva pompa per un certo periodo, poi si sgonfia e intervengono altri elementi perché perché noi abbiamo bisogno di vedere il mondo in tutte le sue dimensioni e in tutte le sue cose diciamo più funzionali e meno funzionali è questa la gioia poter vedere il mondo in tutte le sue sfumature perché altrimenti se lo vedessimo solo luce, sole, raggi energia pulita eh, non saremmo in questa dimensione come diceva amba saremmo in un'altra dimensione e quando è che arriveremo a quella dimensione piena dove come dice amba io dico in maniera diversa ma sto sulle parole di anna non ci rincarniamo quando abbiamo, siamo in piena consapevolezza, in piena coscienza. Lo strumento della chiave di nascita, che è legata fondamentalmente ai numeri, che è legata fondamentalmente alla matematica, alla biologia, che è legata al DNA, ci racconta come possiamo vivere, come possiamo evolverci. Ci possiamo evolvere in un'unica soluzione? Probabilmente no, ma noi siamo, io sono, come dire, un pezzo di epigenetica di milioni di esseri che sono arrivati prima di me. I primi due che sono arrivati in questa terra, che hanno generato 4-10 figli e poi questi a loro volta, sono l'evoluzione di tutto quanto questo. Sono l'evoluzione delle loro paure? Sono l'evoluzione eh, della loro rabbia? Certamente sì. Ma io posso modificare questo? Altrettanto Sì. Ma la gioia, come dice eh, Nicola, è l'espressione piena di un mondo che possiamo vedere. Allora ancora una volta le donne possono vedere il mondo diverso dal nostro, sono state strutturate per vederlo in maniera diversa. Pensate che Nell'età della pubertà, no? attorno ai due anni e mezzo, l'assetto ormonale delle femmine è completamente diverso, è quasi come quello nel periodo eh, mestruale delle donne e questo permette a coni e bastoncelli, che permettono la visione, eh, di potersi allargare in maniera Orizzontale, tanto è vero che le donne possono vedere ad ampio spettro, mentre nell'uomo restano con i bastoncelli posizionati verticalmente, quindi come vedranno questo mondo? Noi uomini lo vediamo a cannocchiale, lo vediamo a, come dire a teleobiettivo. Eh, mi riferisco ai maschi, no? Quando la nostra moglie, o la nostra compagna ci dice apri il frigo, amore, e prendimi eh, lo yogurt che è davanti a te. Per noi maschi lo yogurt deve essere qui davanti, per loro vuol dire che o è un metro sopra o un metro sotto, perché vedono tutto, perché hanno questa vista grand'angolo. e tu gli dici: Amore, non lo vedo, non c'è, lei dice è davanti a te commetto che davanti poi arriva e te lo prende, a un metro sotto tu ti arrabbi e dici no, ma no, non è possibile, come è, com è fattibile questa cosa qua. Ma perché la loro struttura dell'occhio serve a questo? Lo yin e yang è di fatto una parte femminile, e una parte maschile che si uniscono e permettono di vedere l'essenza umana in tutto quanto questo. E quindi questa è la bellezza della, della, de, della gioia, no? E, e andare oltre la gioia. Per cui immaginate le donne quando ti guardano, ti guardano da qui a le scarpe. Se vedono che le scarpe sono sporche, ti dicono: hai ah, le scarpe sporche? E tu dici: Ma hai fatto vedere? Perché noi o vediamo il viso o vediamo qualcos'altro della donna. E quindi, appena noi cominciamo a spostare lo sguardo, le signore si accorgono immediatamente di tutto quanto questo. E quindi questo è quello che ci aiuta noi a dare nel maschio, dare direzione, orientamento, portare sicurezza e protezione nella coppia, mentre la donna proprio per lo sguardo porterà che cosa? La relazione, la condivisione e porterà chiaramente tutto quello che sono gli elementi della fiducia. Infatti io dico sempre che eh, la parola Amore è uguale a tre elementi fondamentali, uno è la fiducia, uno è la gioia o la felicità e l'altro è la sessualità. Ognuno di questi hanno delle strutture matematiche che le rappresentano con precisione assoluta. Vediamo se le troviamo anche qui, queste espressioni matematiche, vediamo se la troviamo. Eccola, guardate. Eh, gioia dare è uguale a aspettative fratto realtà. Perché è uguale aspettative fratto realtà? Allora, immaginate in questo momento storico che abbiamo vissuto. Eh, la, le persone provo, trovano la gioia, la risposta è hanno delle grandi aspettative, cioè quello di ritornare alla normalità, quello di fare eh, la vita che facevano prima ma la risposta è che per fare tutto quanto questo la realtà che gli viene posta davanti è o ti fai il vaccino o ti fai il tampone sempre o ti fai il vaccino o ti fai il tampone sempre per cui l'aspettativa è vivere questo allora per vivere bene questo devono vivere una realtà che gli è stata precostituita e quindi la, vivranno la gioia mm, è una gioia che è legata alla realtà che qualcuno ha creato per loro. Ma la realtà me la devo creare io. Se le mie aspettative sono molto elevate e la realtà, è elevate che io voglio vivere, ma la realtà è che non posso uscire, eh, non vivrò la gioia, a meno che non faccia altre cose, allora la meditazione, la preghiera ci aiuterà. Allora, che cosa ci può raccontare questa formula matematica? Ci può raccontare che questo è che quando le aspettative sono superiori alla realtà, io posso vivere sicuramente elementi di emozionalità come la frustrazione, la tristezza, la rabbia la collera repressa, la, la, la, la disperazione, l'apatia, ma se la realtà supera le mie aspettative, e questo non vuol dire ridurre le mie aspettative, ma vi capiterà delle volte, no? avete delle aspettative impattate, diciamo, eh no, è, qualche, è qualcosa di più di quello che io mi aspettavo, allora lì troverete vuol dire l'allegria, l'entusiasmo, la gioia, ma dove ci vogliono far vivere? Probabilmente nella logica, nell'attenzione, eh, nella frustrazione, e questo è un modo per dominare che cosa? Quel parassita che vi ho raccontato prima, che vive chiaramente di paura, di rabbia e che vive soprattutto di giudizio e vittimismo. E quindi ci sono persone che dicono, ah, ma è morto il mio parente, ah, ma eh, il mio vicino di casa, ah, ma con questa, adesso con la variante così... Può darsi, può darsi, ma è un'azione di logica e di frustrazione, quindi non potrà mai vivere la gioia, la gioia si vive in maniera diversa. Allora, voi direte, caro Amedeo, ma cos'è l'aspettativa? Allora, anche questa possiamo tradurla in una formula matematica ed è torna ancora utile quello che vi ho detto sulla chiave no, uh, di vita. L'aspettativa la, non è altro che è la struttura conscia, cioè quello che io consapevolmente in coscienza riesco a vedere, più tutta una parte inconscia, no? Freud, Jung ci hanno raccontato, l abbiamo visto per tanti anni, questo iceberg, no? la cui parte superiore che emerge dall'acqua è piccola la parte inferiore, che è la parte inconscia, è una parte molto importante. E questi, la somma di questa struttura conscia e inconscia ci dice che cosa? Il nostro comportamento. Ma il nostro comportamento che cosa? Nel tempo. Può cambiare il nostro comportamento nel tempo? Sì. Perché? Perché noi abbiamo la possibilità nel tempo di modificare sempre il nostro comportamento, perché basta semplicemente lavorare su quella struttura inconscia facendo diventare più conscia. Riusciremo ad alzare tutto quanto? La risposta è no, perché bisognerebbe andare indietro nel tempo, conoscere la genealogia di almeno quattro generazioni che hanno determinato chi siamo noi. Allora, dov'è che possiamo... Vedere tutto quanto questo. Lì dove è possibile ricostruire la genealogia, lo possiamo ricostruire e capire gli elementi funzionali di quella genealogia. Eh, per me è un po' più difficile. Però, per esempio, la mia storia sul mio nome, e sulla, sul, sul fatto che ho avuto solo figlie femmine, e gli altri miei cugini non hanno avuto figli, furlano c'è una logica in tutto quanto questo perché perché il secondo genito maschio faceva così da quattro generazioni. All'età di 17 anni portava in cimitero il proprio padre. Così è avvenuto per quattro generazioni fa, tre generazioni fa, due generazioni fa, ed è avvenuta nella mia generazione, che io all'età di 17 anni, il giorno del mio compleanno, portavo in cimitero, 17 anni, portavo in cimitero il mio babbo. E quindi questo... Per me è stato un, come dire, un imprinting molto importante. Che cosa è avvenuto nella mia, nella mia vita? Che da quattro generazioni io, oh, oh, il figlio portava il nome del nonno e il nome del babbo. Per cui Amadeo il nome era Amedeo Antonio è arrivato fino a me. Quando sono nato in Venezuela, probabilmente mio padre era ubriaco perché era felice perché ero nato io come secondo genito maschio. Eh, il fatto che ero ubriaco, probabilmente è quello che trascriveva le cose, c'è cioè qualcosa di strano, che poi non è mai casuale. Io non mi chiamo Amedeo, ma mi chiamo Amadeo. Questo cambio di nome e il fatto di non portare il secondo nome, Antonio, eh, ha comportato un involontario cambiamento di genealogia. Io non ho avuto figli maschi, ho avuto solo figlie femmine. I miei Cugini non hanno avuto uh, figli in assoluto, uh, tutti quanti abbiamo scelto materie, psicologia, farmacia, medicina. Che in qualche modo raccontano che noi dobbiamo risanare qualcosa nella nostra genealogia. Allora questo elemento mi ha fatto capire che. Questa cosa per me è stata vitale. Quindi rispetto a tutti gli zii, rispetto a tutta cosa, non sono morte. E questo era per il secondo genito. Allora, perché il secondo genito? Allora, anche qui si apre un mondo straordinario, bellissimo, che è quello del, come abbiamo detto, no, le aspettative possono cambiare in funzione del comportamento, fratto il tempo può cambiare. Eh, perché cambia tutto quanto questo? Perché quando il primo genito, eh, anche gli aborti, eh, presentano figli, Primogenito eh, primo genito, eh, dipende padre, genito dipende dalla genealogia del padre, il secondo genito dipende dalla genealogia della madre, il terzo genito della genealogia eh, del padre, il quarto genito della madre e via così, si scalano vuol dire che in alcuni elementi qualcuno di questi può cambiare. Allora, questo è magnifico, perché se studiamo questo, cominciamo a studiare la realtà delle cose, ragazzi, la realtà. E allora, che cos'è la realtà? Perché se vi ho dato delle forme, bisogna anche dire il senso delle altre forme. Allora, la realtà è gli avvenimenti, che arrivano in un dato luogo in un dato tempo fratto la percezione soggettiva di questa cosa è come se la nostra la mia famiglia avesse la percezione soggettiva che i maschi non potessero vivere a lungo e che se all'arrivo di un altro maschio distruggeva eh, portava eh, faceva morire l'altro maschio per cui gli avvenimenti in qualche modo condizionavano la nostra realtà e allora qual è la percezione che noi soggettiva che abbiamo del nostro momento qual è gli avvenimenti che sono arrivati modificano la realtà? La risposta è sì. Quindi se io vado sopra e vado a vedere tutto quanto questo, chiaramente capite che l'elemento che è l'emozione gioia può cambiare, può cambiare. E allora possiamo vivere non la gioia, possiamo vivere la frustrazione. Ma dalla frustrazione possiamo passare alla gioia? Sì, perché basta che cambiamo i parametri. Cambiamo i parametri, impariamo attraverso strumenti vibrazioni, frequenze, possiamo cambiare con la struttura inconscia e quindi cambiamo il nostro comportamento. Eh sì, perché noi abbiamo delle rappresentazioni interne, mentali, abbiamo dei film mentali, no? Noi abbiamo un multisala in questa, in questa testa e questo multisala dove ci porta, ci porta a vedere le cose in un modo piuttosto che in un altro. Quindi se io, Uh, le vedo in un modo piuttosto vedo in maniera bella piuttosto che in maniera brutta che cosa accade il mio atteggiamento nei confronti della vita sarà di un certo tipo l'atteggiamento determina il comportamento il comportamento determina la mia entrata in azione e quell'azione porterà a un risultato e quel risultato avvalerà nuovamente che cosa? Mo avvalerà la mia emotività la mia emozione quindi ancora una volta tutta la formula che abbiamo visto capite che se noi cambiamo le frequenze, possiamo cambiare moltissimo della nostra vita. Se noi facciamo meditazione, se facciamo preghiera, se noi lavoriamo con determinate parole, io faccio molto spesso un corso che si chiama Le, le, le, le parole che vibrano e cambiano la vita delle persone, ecco, quando noi cambiamo queste, cambiamo la nostra essenza. E questa è una cosa molto bella perché ci apre molto, quindi la felicità, la gioia, da cosa dipende fondamentalmente? Beh dipende dal 50% dei nostri geni, cioè dalla genealogia che vi ho raccontato eh, qualche minuto fa, no? E l'8%, 10% da fattori esogeni come soldi, stato sociale, aspetto fisico, situazione economica dello Stato. Ma il 40% dipende esclusivamente da noi. Vuoi dire, è, è poco? No, è tantissimo, noi non sfruttiamo nemmeno questo 40%, perché che non siamo consapevoli di tutto quanto questo, la chiave la, la, la, la chiave di nascita ci aiuta a capire in consapevolezza quali sono le parole che hanno quelle frequenze così potenti che possono modificare pensate le stesse, le stesse cellule indifferenziate, troppi potenti che possono andare a guarire guarire, sì possiamo parlare di guarigione Carlo Ventura ho fatto Uh, con la meccanobiologia ha fatto uno studio straordinario è andato a leggere il citoscheletro di uno attraverso un microscopio atomico come vibra, qual è la firma vibrazionale della cellula cardiaca, piuttosto che quella del fegato piuttosto di quella di qualsiasi nostro organo, è andato a leggere quella firma vibrazionale precisa e ha preso questa firma vibrazionale, ve la faccio in maniera semplice l'ha messa ad una cellula non differenziata, quindi indifferenziata dopipotente e questa la vibrazione della cellula cardiaca si è differenziata in cellula cardiaca, con quale risultato? Che è andato a togliere la cicatrice di un infarto, togliere il problema che c'era legato al cuore, lo possiamo fare su tutti gli organi. Capite che fra 5-6 anni noi non dovremo, se si potrà sviluppare questa tecnologia, se ci permetteranno di sviluppare questa, questa uh, tecnologia, non avremo bisogno di studiare biomolecole, non avremo bisogno di studiare nuovi farmaci, uh, potremmo solo approfondire l'aspetto chirurgico delle cose, potremmo solo approfondire l'aspetto psicologico, uscendo dai dal canone tradizionale che abbiamo sempre visto all'interno dell'università di come si funziona la psicologia, potremmo entrare veramente in cambi vibrazionali che modificano totalmente la nostra esistenza. Allora, per non annoiarvi, volevo eh, passare, poi questo lo potremo vedere anche dopo, volevo far vedere alcuni elementi fondamentali, vediamo, ecco, Qua, no delle marcature del viso, eh, perché poi lascerò spazio a delle domande e parleremo anche delle eh, cose che vi interessano. Allora, se noi guardiamo il viso di una persona cominciamo a vedere tre marcatori diversi, no? un'area superiore cerebrale che è l'area intellettiva no? poi abbiamo un'area centrale che è il piano affettivo della persona e poi abbiamo un piano inferiore che è questo della bocca e del mento che è l'area più istintiva, no? queste sono tre macro aree, se voi guardate la fotografia di questa persona, ha molte rughe, è una persona che ha molto vissuto se guardate quel naso è un naso che racconta una cosa molto più, è tutto orientato verso destra della persona. Quindi noi già questo, per esempio negli studi che facciamo, eh, abbiamo visto su veramente 30.000 casi che tutte le, ste, queste devianze sono legate al fatto che è un primogenito, un terzo genito, un quinto genito o un settimo genito. Eh, voi direte, ma io ce l'ho storto, ma non sono primogenito, magari non sappiamo, magari la madre, la madre ha avuto un aborto spontaneo e quindi noi saltiamo di fatto un elemento. Ma cosa ci permette di capire tutto quanto questo. Innanzitutto quest'area qua sono rappresentazioni che nostro, la nostra psiche trasforma nel linguaggio del corpo e meglio nell'identificazione che quella ruga, quella forma, quella struttura del naso, quella struttura dell'occhio, quella diversità dell'occhio che voi vedete, quelle borse che sono assolutamente diverse, quelle rughe che sono assolutamente diverse, non è altro che il pensiero che trascrive nel soma la sua disarmonia e quindi attraverso queste rughe attraverso questa forma se guardate anche quella bocca no è più lunga da una parte più corta da un'altra un, un quel naso deviato quelle guance completamente diverse ci raccontano la vita intera di quella persona potrebbe anche non raccontarci quello che ha vissuto ma noi poter raccontare guardando quel viso la persona e quindi eh, anche qui poi nella macrostruttura diremo il piano logico dal piano emozionale e dal piano viscerale e capiremo che la parte più percettiva nostra è nel piano viscerale e ci hanno sviluppato la componente più logica guardate a scuola no? matematica velocità di fare le cose eh, bisogna essere logici bisogna essere pragmatici anche nella società lavorativa sono uscita dal mondo aziendale perché eh, no, non c'era più spazio per una parte come dire, più viscerale, più sentita, più percettiva, ma sorprendente logica e quindi questo porta alla distruzione di una parte nostra che è bellissima, che è la parte viscerale, quella del sentire, del percepire. Gli animali sono viscerali, percepiscono la natura, noi abbiamo perso questo contatto con la natura. Io ho visto tribù di indiani che, eh, in Amazzonia che dopo un secondo mi dicevano fra dieci minuti piove, e pioveva dopo dieci minuti, non ti avventurare lì perché non si può, perché guarda, sta venendo fuori un animale pericoloso, sapevano, percepivano, sapevano le cose dove c'era il pericolo, e questa è una cosa magnifica. Quindi le rughe delle espressioni cosa rappresentano? Cioè la, la faccia è piena di muscoli. Allora immaginate di passare una vita no, con mezza faccia così e mezza faccia che sorride. Chiaramente quella parte che è arrabbiata con la parte maschile o è arrabbiata con la parte femminile, determinerà chiaramente delle rughe maggiori, delle assimetrie maggiori, un massetere completamente diverso, una struttura del mento diversa, perché magari è legata all'incapacità di riuscire a tirare fuori le cose. Quindi anche la dimensione della bocca, le labbra, ci sono 350 quanta, eh, puntatori diversi che spiego ovviamente con calma agli studenti perché mh, mh, cioè, devono diventare consapevoli di tutto, quanto, di tutto quanto questo ecco questa che vedete è esattamente quello che dicono i muscoli facciali se avete tutta un'area che è arrabbiatissima e tutta un'area che è felicissima chiaramente questo incide sia sulla dentatura eh, perché la dentatura in dento sofia ci racconta tutta l'essenza della persona e anche ovviamente tutti questi marcatori che mi sono preso la briga di eh, andare a vedere. Perché eh, sono certo di questo? Perché io non mi sono limitato a guardarli. Per ogni, per ogni persona ho cercato di, attraverso le domande ben strutturate, per le quali poi ho, ho costruito poi anche il dottorato di ricerca, PCD, ho chiesto e il 100% delle loro risposte mi ha dato eh, questa sicurezza sulla struttura muscolare che poi genera le, ehm, gli elementi, allora alcuni elementi per incuriosirvi. Allora, nelle guance qui lateralmente abbiamo una specie di io lo chiamo meridiano proprio, anche se passa lo stesso meridiano, però diciamo abbiamo un punto dove questa. Parte qua delle guance è segnata particolarmente o a destra o a sinistra ed è legata alla tristezza, alla perdita, all'abbandono. No? Per cui eh, le persone che vivono e sono abbandonate, vi ricordate i tre archetipi, ecco, quella cosa è, può essere vista bene e quindi, ancora una volta, questa tristezza è un marcatore? Sì. E questo marcatore, pensiamo tutte le mattine che ci guardiamo uh, allo specchio, questo marcatore a livello inconscio girà sul mio cervello limbico, attiverà quel bottone emozionale, i neurotrasmettitori partiranno. Per cui andremo, posso, posso vederla e posso dire mi piaccio, mi accetto, mi, mi accetto con la mia Uh, sensazione di abbandono la lascio andare, la sostituisco con gioia la sostituisco con benessere, la sostituisco con determinazione, ecco che allora tutto quanto questo piano piano cambierà il logos interiore e può anche essere che quella, quella ruga, quella ruga espressiva che noi chiamiamo espressiva, possa in qualche modo cambiare la parte alta, no? questa ruga che io ho qua in fronte pensate ce l'ho da quando ho 17 anni nel momento in cui è morto mio padre che era la fonte di sicurezza, la fonte di orientamento, la fonte di eh, come dire protezione alla morte sua, questa ruga di insicurezza mi è venuta fuori. Mi è venuta fuori a destra. Sono un destrimere per cui nel mancino queste cose si invertono. Poi eh, mi rappresenta. Come dire Un momento di insoddisfazione, uno shock emotivo per la morte del padre, uno shock emotivo perché ho perso il lavoro, uno shock emotivo perché credevo, amavo mia moglie o mio marito e mi ha tradito, uno shock emotivo perché mia figlia eh, mi ha detto che è incinta e aveva solo 16 anni e quindi magari non me l'aspettavo, uno shock emotivo perché eh, avevo stima di un mio amico e invece mi prendeva in giro. Ci sono tante cose che possono determinare, piccolissime ma grandissime. Ancora una volta, chi è che da piccolo o grande siamo noi che diamo come dire, il senso emotivo a tutto quanto eh, questo. Ancora una volta, lateralmente, no, queste zampette di gallina che possiamo vedere in alcuni di noi, pensate che queste sono legate alla paura, alla frustrazione, anche alla rabbia stessa, ma in modo particolare alla frustrazione, per cui anche questi sono punti che eh, si leggono segni di ogni genere e sono... Solo le rughe, uh, tu, allora intendo dire anche macchie? Oh, okay, certo, assolutamente sì. Le macchie sulla pelle, eh, i neo eh, non sono mai casualmente. La vi posso dire anche di più: se io metto un piercing sul naso, più su un orecchio, eh, più da qualche parte, è come dire, mi sto mettendo un appunto per ricordarmi sempre che io ho una disarmonia nei confronti della parte. Eh, diciamo più femminile nella relazione del femminile o nella relazione del maschile o nei confronti della madre o nei confronti del padre adesso stiamo generalizzando ancora una volta non è colpa di uno non è colpa dell'altro ricordatevi sempre che i nostri genitori fanno il meglio che possono con gli strumenti che hanno spetta a noi che siamo la parte più evoluta entrare in consapevolezza in coscienza e cominciare a snellire alcune cose allora simona barbieri dice interessantissimo questa conferma forse è una domanda stupida non ci sono mai domande stupide uh, simona grazie comunque per interagire con me ma se siamo così collegati dentro e fuori mi chiedo cosa succede Chi usa la chirurgia estetica <ride> vuole correggere qualcosa ma la verità è che quella correzione quanti visi deformati avete visto quanti visi che poi nel tempo si sono rovinati quanti visi sono diventati orribili, guardate gli attori, eh, questo perché è la non accettazione di se stessi e quando non c'è la nostra accettazione di noi stessi è come dire, eh, un mio amico più di 2000 anni fa ha scritto una cosa che non è corretta nella sua traduzione diciamo è prossimo tuo come te stesso ma non è corretta la esatta definizione che arriva dall'aramaico dice, dice così quando imparerai a amare te stesso così profondamente e così intensamente solo allora sei pronto ad amare un altro per cui noi dobbiamo imparare ad amarci con la nostra ruga, con il nostro difetto, con la nostra disormia, perché comunque non possiamo andare nel momento del preconcepimento, del concepimento e dire no, ma voglio gli occhi azzurri, voglio essere alto, voglio essere bellissimo, voglio avere le spalle larghe, voglio avere gli addominali scolpiti. No, niente di tutto quanto questo. Però noi possiamo piacerti, piacerci moltissimo, perché noi siamo l'altare sacro di un qualcosa che è stato costruito in maniera perfetta perfetta, la biologia del nostro corpo è perfetta, non ha bisogno di niente altro, siamo noi che determiniamo attraverso le nostre, le nostre paure, le nostre rabbia, siamo noi che andiamo a modificare gli assetti ormonali e quindi mettiamo sotto stress un organo, che lui farà tutte le compensazioni del mondo ma poi arrivato a un certo punto dirà dirà, Adesso ti faccio vedere una piccola cosa, cioè un raffreddore, poi ti faccio vedere una fibriciatola, poi ti faccio vedere un'altra cosa e poi alla fine dice: Oh, non hai capito, forse è meglio che ti faccia vedere un carcinoma. E allora col carcinoma magari rifletti un po' di più. E allora uno di fronte alla parola tumore, carcinoma, cosa fa? Anziché dire: Beh, questo è un segnale del mio corpo, posso in qualche modo lavorare su questo? Lavoro con molti pazienti oncologici, magari capire l'essenza da dove è arrivato. E anche qui la biologia ci viene incontro no? con quei tre tessuti, endoderma, mesoderma ed ectoderma, ci viene incontro, ci dice quali sono le centraline che le domino, ci dice il perché è arrivato tutto quanto questo. Allora, da Firenze mi chiedono, ma senza che sembri una battuta chi fa interventi di energia estetica altera anche lo stato di coscienza cioè come le rughe manifestano un'emozione la rimozione delle rughe cambia l'emozione la risposta è no perché e ti ringrazio grazie di questa domanda perché il bottone emozionale ce l'abbiamo dentro tu capisci io non vedrò la ruga ma di fatto Quel bottone emozionale che è stato generato, che è nella parte inconscia e che determinerà il mio stato cambiamento di stato emozionale, non vedrò la ruga, ma la mia assetto ormonale resterà inalterato nel tempo. Ti, non so se ti ricordi quello che ho detto all'inizio: no, se c'è un passa, un passaggio musicale di una musica che ci da gioia, noi cantiamo ma se c'è una musica che ci dà eh, tristezza, noi andiamo in tristezza e in frustrazione in quel momento perché è legato ad un avvenimento o cambio il significato dell'avvenimento e quindi la ruga o non si riformerà e quindi anche se c'è potrà solo che migliorare, anzi non c'è bisogno solo di un'azione chirurgica ma io devo andare a modificare quello che ha generato quella, quella cosa, è come se immaginate, avete la spia dell'olio della macchina che si accende tra il meccanico e dici, scusa, ti dispiace staccarmi la spia perché mi dà fastidio questa spia rossa toglimela! Allora io metto un cerotto, non vedo più la ruga ma di fatto l'elemento spia rossa è ancora acceso solo che ci ho messo davanti un'etichetta che si chiama attività chirurgica eh, io ho tolto il piercing Cristina Mengozzi. Eh, Cristina ti conosco molto bene hai fatto bene, eh, Cristina è una persona straordinaria eh, mi permetto di dire che anche un allievo del, del mio corso universitario e devo dire che è in una situazione difficilissima, ma è una ragazza che ha una voglia di vivere straordinaria e nonostante sia in una situazione veramente difficile, devo dire che è un grande esempio per tutti quanti noi. Nicola, in 30 anni non ho mai avuto nei miei, eh, no, non ho mai avuto nei miei piedi circa cinque anni fa mi è comparso un neo piccolo nel piede destro, nella parte esterna del piede, come mai secondo te? Ah, questo è bellissimo. Allora Nicola, grazie ancora eh, di questa domanda, molti mi mandano le fotografie dei loro amici, e mi dicono, dimmi che cosa pensi di questo, <ride> diventa difficile. Allora, un neo eh, ha diverse sfumature, tanto nel piede destro è sopra, sotto, di fianco, allora... Quando è sotto, in qualche modo, eh, come dire, il piede sta dicendo che sto camminando in un territorio per un destrimano che magari eh, no, non è consolo, non, non ci sentiamo autorealizzati, vuol dire che è un piccolo segnale che ci dice il mio lavoro mi piace, il mio, il mio stile di vita, la mia propensione a ottenere un risultato mi piace. Forse no, è solo una piccola spia che ci racconta che cosa sta avvenendo. Poi è legato all'ectoderma, quindi può essere legato a, proprio al Contatto. Il mio contatto è un contatto buono o no? Eh, sto facendo le cose in maniera adeguata o non adeguata? Può darsi che tu facendo le cose in maniera adeguata, nel neo questo resterà di sicuro, ma può essere solo un segnale. Se poi nel tempo qualcosa cambierà, eh, arrivarono dei dolori, allora mi farei un'altra domanda. Sto camminando nel territorio corretto, quello che sto facendo mi piace realmente o non mi piace? Allora queste sono una serie di domande che noi dobbiamo porre. Allora il terapeuta vedendo la disarmonia nel corpo, nella ruga, nella forma, nel colore, nella macchia, eccetera, potrà, insieme a te, attraverso le domande, arrivare al dunque delle cose. Allora, eh, Giuliano dice, io mi vedo una del viso diversa... ah, una parte del viso diversa dall'altra. Certo, eh, i nostri volti sono fortemente asimmetrici, adesso cerchiamo di capire come ci arriviamo. Uh, tu fai corsi informativi, la risposta è sì, poi vi darò, vi uh, permetto di darvi un link, non per il corso, perché magari mi piacerebbe se Amba uh, ne organizzasse magari da lei, um, certo che li faccio, li potete trovare, ma uh, su questo tema c'è veramente tantissimo da raccontare, vi vorrei regalare uno un libro, il prossimo sarà in eh, pubblicazione, l'ho trovato su www.amadeofurlan.com, eh, note per prendersi cura di sé, un libro abbastanza pratico, semplice, molto carino, vi aiuta a eh, conoscervi. E nei prossimi libri che usciranno racconterò sempre di più questa parte che prende il nome di neurocomunicazione e che ha a che fare con con la matrice, come ha detto, che è biologica, chimica, neurofisiologica, patologica e eh, di fisica quantistica, perché è bellissimo mettere insieme tutto quanto questo. Io, sono, come, dire, come ricercatore, mi piace molto cercare questo. Ma andiamo avanti, così vi, vi faccio. Uh, ecco fatto centro grazie Nicola grazie della tua risposta uh, allora le borse sotto gli occhi no? quando abbiamo quelle borse sotto gli occhi sono legate all'area di preoccupazione di ansia, la paura di non farcela ragazzi miei quando Qui abbiamo queste micro rughette che eh, sono sopra il nostro labbro, vuol dire che c'è stress, rabbia verso se stessi. Eh, e quindi, come dire, ho vissuto della rabbia, magari è rimasta adesso queste, queste rughe, però nel tempo, oh, ci sono avuto molto tempo e quindi questo ha portato questa, questa situazione di micro rubetta anche un labbro magari molto, ma molto sottile. Qua sotto l'elemento piccolo, sono emozioni trattenute con magari la dimensione della bocca piccola rispetto all'intero volto, vuol dire che faccio fa ho fatto fatica fin da bambino a raccontare me stesso, e quindi abbiamo la paura della rabbia, la paura... Del fallimento, anche questo si vede molto nella struttura del mento. Nella forma del mento, adesso vediamo un viso: no, così cominciamo a vedere alcuni indicatori e poi vediamo altre domande che arrivano. Perché mi sembra che non vorrei essere troppo lungo, ma amba, fermami quando vuoi. Allora, guardate, qua no, io guardo questo, guardo questo viso, vedo delle rughe. Eh, area della disperazione eh, la mia vita non è soddisfacente sta dicendo a se stessa questa, perso questa persona quindi vuol dire che sta vivendo uno stress ma non da adesso, da molto tempo vuol dire che quel bottone emozionale sta agendo sempre di più creando una serie di nostri trasmettitori che poi modificano la struttura muscolare quindi si formerà quella ruga è solo un indicatore, è solo una spia lateralmente no? la frustrazione, rabbia di non farcela, ancora una volta eh, le borse sotto, le, gli occhi preoccupazione, non riesco a farcela da sola. La, questa parte ad uncino che vedete sopra che caratterizza molto questo naso è un giudizio verso altri, ma anche verso se stesse, quindi molto severa. Se voi guardate quella ruga così profonda, è una linea di sofferenza, probabilmente una linea di sofferenza nei riguardi della madre che magari non è stata con lei eh, molto Uh, come dire l'ha carezzata, l'ha abbracciata gli ha, gli ha fatto capire il suo amore non è che non gliel'ha fatto capire, l'ha fatto capire a modo suo perché quello che ha ricevuto da sua madre il mento così corto no? emozioni trattenute vuol dire che eh, lei ha avuto fallimenti nelle reazioni e vedete anche quella micro ruga che è là è un segno di tradimento valoriale allora quando cominciamo a vedere questi marcatori ci diventa più facile capire tutto quanto la pelle è molto rugosa è un, indica, è un indicatore di rabbia costante di irritazione costante allora questo è l'elemento che ci rappresenta ma questo è solo una piccola parte di tutto il mondo che sta dietro alla neurocomunicazione e al mondo della eh, psicosomatica eh, e quindi pensate in, in questi 25 anni <ride> Dovrà essere pieno di rughe e della sofferenza perché parlare ai colleghi eh, sia da parte del mondo medico piuttosto che quello psicologico di qualcosa che per loro non è rappresentativo di scienza ma invece è proprio scienza perché questa è una risposta basata su neurotrasmettitori ormoni su bottoni emozionali che esistono e vivono nella nostra, nella nostra vita e quindi che dirvi mi fermo qui perché sennò potrei tenervi lungo fino a mattina, ma vi ringrazio, io l'ho fatto con tutta la mia passione, eh, scaricatevi il libro, è gratuito perché la conoscenza deve essere di tutti, non può essere di una sola persona. Bravi. Quando vedo una sola persona significa che questa persona ha una maschera fortissima che è quella del voler essere in qualche modo valorizzato, noi non ci possiamo valorizzare tramite gli altri o attraverso la conoscenza, noi siamo valore puro sempre, questa è la parola che vi dico stasera. Amba, che dirti? Grazie Ma... infinite per quello che mi hai donato stasera! No, per no, ce l'hai donato tu, <ride> Amadeo, ce l'hai donato tu, ci hai donato una serata fantastica che eh, non può che aprire ad altre serate perché si capisce che eh, abbiamo solo toccato uno strato sottilissimo di superficie. Io mi sono scritta almeno 7-8 domande, sono pronto a risponderti. Spero ah, di essere all'altezza. <ride> eh, abbiamo solo 10 minuti. Mi è venuto in mente, per esempio, ad Amanur, per esempio, noi facciamo dei corsi di trasformazione dei ricordi, cioè della, che danno la possibilità in modo. Con una tecnologia futuristica di poter andare a eh, modificare quei ricordi strutturati dell'infanzia, di tempi insomma molto, molto vecchi, diciamo, in modo da riscrivere la nostra storia presente e quindi la nostra storia futura. Così come mi viene in mente la numerologia, io ci ho sentito anche un collegamento. Bellissimo, con la io amo no. la numerologia ebraica ecco. e i collegamenti alle, alle parole ebraiche, perché ognuno di queste ha un significato preciso e non sono casuali, perché sono legati al mondo uh, pitagorico, piuttosto che... Quindi beh, si apre qui un mondo che... Cioè, dovremmo stare qua, qua, 7, 8, 10, 20 giorni a parlare solo di numerologia. La numerologia è una scienza matematica e la rappresentazione di ogni numero, eh, penso solo che la somma della data di nascita già ci racconta moltissimo della persona, ma il nome stesso della persona è legato. La prima lettera dell'alfabeto, eh, della, del, del nostro nome per me, è Aleph, quindi, come dire, non si pronuncia neanche, eh, perché è... Oh, cioè, è, è proprio l'essenza, no? È come se fosse il primo respiro, no? Eh, eh, eh, Amadeo è amadio, no? Io dico sempre che il, il più, chi ci ha offerto questa vita ci ha detto a noi stessi guarda che tu sei il tuo Dio interno, no? Dio apostrofo io, sei tu il tuo io interno, abbi cura di te, tu sei l'altare sacro, il primo grande altare sacro è la donna, perché se tu pensi che l'utero è forma triangolare, e quello è un... dobbiamo... qualsiasi maschio deve avere un pieno rispetto, perché la donna è colei che poi genera nuova vita, è colei che... Vive più a lungo di noi, eh, ecco lei che quell'1% di differenza di cervello pensate, sviluppa circa il 15 per, dal 10 al 15 di più nell'ambito della relazione. E colei che tiene salda le relazioni, ma noi abbiamo perso molto di tutto quanto, di tutti questi insegnamenti del passato. E quindi questo è un vero peccato. Quella macchina che tu dici significa ripetere popolare la testa di frequenze benefiche, significa sì. andare a togliere tutte quelle genealogie che in qualche modo ci siamo portati a presto, togliere epigeneticamente quelli, quei marcatori che in qualche modo ci impediscono di essere noi stessi. Esatto, esatto, e molte delle cose che tu hai detto questa sera io, io le ritrovo in quelle che sono le, le conoscenze e gli studi che noi facciamo in Danone, le cose che approfondiamo. Quando il no, la nostra guida spirituale Falco con Berta Eraudi, eh, ci ha lasciato, lui è morto nel 2013, eh, in una delle sue lettere eh, lui ci ha lasciato un ricco sistema di lettere con cui è continuare ad accompagnarci nel tempo, anche questa è stata un'iniziativa geniale, veramente da davvero stratega. In una di queste diceva, la vostra conoscenza non è vostra, è di tutto il mondo, dell'umanità, del bene, bene dell'umanità. E tu questa sera hai usato praticamente le stesse parole. Quello che noi si sta cercando di fare anche attraverso questi incontri è proprio questo, quello di eh, condividere queste conoscenze e cercare di, di, di, di farle di eh, crescere, di farle sviluppare, di, di, di far sì che sempre più persone possano diventare consapevoli di se stesse e tornare ad essere protagoniste e poter esercitare il libero arbitro in tempi come questi dove si sta cercando, dove purtroppo grandi poteri stanno cercando di toglierci la prima grande libertà che è quella della libertà di scelta. Eh, la, la libertà di scelta e direi anche, se mi concedi amba, la libertà di arricchirci culturalmente. Sì. Quando eh, io ho vissuto in paesi dove non c'era la, la libertà no, di pensiero la libertà di espressione, e quindi mh, io dico sempre, io non so se ho ragione o torto, il tempo è galantuomo, dico sempre, quindi... Se fra dieci anni quello che io scrivo sarà vero, sarò felice per quelli che l'hanno utilizzato. Se non sarà vero, sarò lieto di essermi sbagliato e sarò lieto anche di chiedere scusa, ma sarò lieto anche di essermi arricchito nei questi dieci anni, da qua a dieci anni, di non mantenere sempre quella politica, ma ogni giorno aggiungere un pezzettino in più di sapere che grazie al tuo, ai tuoi centri, grazie alla cultura che voi avete, come ti ho detto, io sono desideroso di sapere e di conoscere, se mi ospiterete mi metterò lì umilmente eh, ad ascoltarvi è perché bellissimo. per me questa è la cosa più bella del mondo eh, e come hai detto te la cultura è dell'universo, l'universo ce eh. la fornisce tutto e siamo diventati ciechi noi, <ride> questo è il problema. Esatto, esattamente, esattamente. Io eh, mi fermo qui perché mh, non basterebbe un'altra ora, assolutamente confido nel fatto che opportunamente organizzandoci possiamo fare ulteriori altri incontri con te, sarà veramente un grande piacere. Eh, io ringrazio tutti quanti voi che siete stati presenti, eh, vi ricordo che non siamo solo su Facebook, siamo anche su YouTube, quindi in qualunque momento potete rivedere questo video, fate girare questo video tra i vostri contatti perché è, è potente fornisce degli strumenti e delle indicazioni veramente potenti, quindi eh, condividiamola anche con le persone che ci sono vicine. Vi ricordo il prossimo incontro che ci sarà eh, il 27 eh, di luglio, dove questa volta ospiteremo un altro argomento completamente diverso, come riuscire a realizzare i detersivi in casa, quindi anche sviluppare una capacità insomma, di... Mh, creare da soli dei detersivi che siano biologici, ecologici a zero impatto sull'ambiente eh, ci sarà ehm, Aringa Fortunella di Damanur, che ci parlerà di questo argomento lei fa parte di questa azienda che si chiama Brillor, che già piace il nome perché brilla Quindi, e, mh, vi invito davvero ad essere presenti perché è un'esperienza un pratica che poi vi portate con voi, quindi, eh, vi aspetto anche per questa serata con Amadeo. Ci risentiremo, o sospetto che ci risentiremo davvero. Grazie, grazie a tutti quanti, grazie, voi grazie. grazie. E grazie. con grazie. voi e grazie a tutti per la vostra presenza. Vi auguro una buona serata a tutti e grazie per quello che avete scritto, è stato un buon nuovo discorso. mondo a tutti quanti. Grazie davvero, sì. ciao a tutti, <ride> con voi, ciao, Amadeo. Thank you.